Il protocollo 81.223 è stata presentata il 21 giugno 2017. Prego, consigliera Braghioli. Grazie Presidente. Premesso che in data 9 giugno eh, su una testata online è comparso un articolo dal titolo Canile di Narni, Bernini, adozioni blindate e tentato sequestro di persona. In questa struttura finiscono migliaia di euro di cittadini in cui il parlamentare denunciava che a seguito di una visita al canile, sito in località Campoforte, frazione schifa, noia del comune di Narni, interessato all'adozione di un raddaggio, gli è stato negato di poter vedere i cani con l'adduzione di varie scuse. Solo dopo l'arrivo delle forze dell'ordine, il deputato Bernini ha potuto constatare alcune non conformità relativamente alla normativa regionale vigente. Nella fattispecie nessun box era munito di identificativo numerico e che non esisteva nessuna scheda sanitaria visibile. Inoltre le dimensioni del, dei box non apparivano conformi alla normativa regionale. In data 15 giugno si è, avuto, si è avuta notizia che i carabinieri dei NAS dell'Umbria hanno notificato il divieto ad introdurre altri cani nella struttura sulla base di tutta una serie di difformità strutturali. Il Comune di Terni ha in atto una convenzione con il canile Dog Paradise di Schifanoia per la gestione dei cani, in eccedenza presso i canili pubblici. La stessa struttura risulta essere canile sanitario per quanto riguarda il territorio Asle 2 dell'Umbria. Con deliberazione del Consiglio Comunale numero 9 del 7 gennaio del 2013 è stato approvato il Regolamento Comunale per la tutela e la difesa degli animali per favorire il migliore rapporto uomo-animale-ambiente in cui si afferma che il Comune di Terni ha lo scopo di favorire l'affidamento degli animali che vivono in stato di cattività presso le proprie strutture ricettive e quelle convenzionate, organizza e promuove politiche, iniziative e campagne di sensibilizzazione nonché attività di informazioni mirate ad incentivare l'adozione degli animali abbandonati e finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo. Si interroga quindi il Sindaco e la Giunta per sapere se ha conoscenza dei fatti in premessa e se questi corrispondano a verità quanti siano d'oggi i cani del comune di Terni che risiedono nella struttura e a quanta ammonta la spesa complessiva sostenuta negli ultimi tre anni per i cani residenti presso il canile Dot Paradise, se il debito nei confronti della Dot Paradise sia stato interamente saldato, se dal canile in oggetto i cani vengano trasferiti regolarmente presso i canili comunali di Terni con le lune in Montargento e quanti sono stati negli ultimi tre anni gli affidi fatti direttamente dal canile convenzionato. Grazie. Grazie consigliera. La risposta il sindaco il senatore Leopoldo Di Girolamo. Prego signor Sindaco. Grazie presidente, ma anche noi abbiamo appreso di quanto riferito dalla, eh, dalla testata online eh, e quindi i fatti diciamo, non erano direttamente a nostra conoscenza in quanto avvenuti in un territorio al di fuori del comune di Terni e crediamo di non poter parlare diciamo, peraltro rispetto alla veridicità di quanto è stato riferito e quindi ci rimettiamo a eventuali eh, anche qui strumenti che possono essere utilizzati simili a questo per quello che riguarda il Consiglio Comunale della Città di Narni per avere valutazioni e naturalmente riferimenti sul, su quanto accaduto. Rispetto alle questioni dei canili, la legge regionale 11, che è il testo unico in materia di sanità e servizi sociali, ha, contiene al suo interno un capitolo, quindi una, una struttura che definisce anche tutto quanto quello che riguarda la tutela degli animali, il loro benessere, e il controllo del randagismo. I comuni sono tenuti a individuare strutture di ricovero pubblico-private che eh, siano preposte alle funzioni di canili rifugio e di canili sanitari. Il comune di Terni, come tutti quanti penso sappiamo, ha nel suo territorio due canili rifugi pubblici quello di Colleluna e quello di Monte Argento, quello di Colleluna è stato diciamo, rifatto verso la fine della passata legislatura e eh, è stato anche preso come esempio per quello che riguarda la sua strutturazione e la questione benessere anche da parte di molti eh, di altri comuni e di siti di interesse. E, mh, naturalmente i dati che portiamo sono quelli di fine 2016 canile rifugio di Monte Argento eh, conteneva 228 cani c'è stata eh, diciamo la morte di 24 cani nel corso dell'anno quello di, Conte, di Colle Luna ne conteneva 404 con un numero di cani che sono deceduti nel corso dell'anno pari a 26. Abbiamo poi il canile eh, rifugio convenzionato di Schifannoia perché i due canili che il comune di Terni appunto ha nel suo territorio come canili pubblici per una quota di oltre 600 cani non riescono a contenere tutti quanti i cani che sono presenti come cani randaggi nel nostro territorio. Il canile rifugio di Schifannoia alla fine del 2016 conteneva 109 cani per conto del Comune di Terni con due decessi che erano avvenuti. Noi eh, abbiamo quindi complessivamente nel 2016 741 cani a carico del Comune di Terni per la loro salvaguardia e benessere e con eh, un totale di posti che bisogna tenere liberi obbligatoriamente per quello che riguarda la legge eh, regionale che è di 20 posti perché possono essere utilizzati per le emergenze come canile sanitario il monitoraggio aggiornato alla fine di questo mese di agosto quindi diciamo, pochi giorni fa, gli animali che risultano in custodia presso il rifugio convenzionale di Schifanoia sono attualmente 70 cani e quindi eh, come abbiamo potuto vedere c'è una diminuzione di un terzo dei cani che sono stati lì, eh, erano lì ricoverati alla fine del 2016 è un trend che stiamo cercando di diminuire costantemente in quanto nel 2015 il totale dei cani lì ricoverati per conto del comune di Terni era di 148 quindi possiamo dire che in due anni si sono ridotti di circa il 50%. In base anche proprio al lavoro che, viene, che veniva svolto, infatti abbiamo emesso nel fine di aprile del 2017 l'aggiornamento della capienza complessiva dei due canili pubblici che come avete potuto vedere prima erano ha una capienza diciamo, di circa 630 posti a 685 posti, aumentando quelli di Colleluna a 435 e quelli di Monte Argento a 250. In questa maniera crediamo di poter ulteriormente ridurre i cani che sono collocati presso il canile convenzionato di schifanoia. Il costo per ogni animale è pari a 3,64 euro al giorno. La spesa che è stata sostenuta dal comune di Terni negli ultimi tre anni, in modo da dare un quadro che non è soltanto diciamo, riferito al momento, è di 362 mila euro, quindi una spesa di circa 121 mila euro l'anno con una diminuzione anche qui rispetto al passato nella quale la spesa si avvicinava a quasi 200 mila euro. Le spese sono state previste nei bilanci che questo Consiglio Comunale ha adottato, non esistono debiti con la ditta, esistono ritardi di pagamento. La ditta la che eh, gestisce il canile convenzionato, eh, vanta un credito residuo di circa 64 mila euro che stiamo cercando progressivamente di diminuire e c'è stato un mandato fatto recentemente. I cani eh, che vengono catturati sul eh, territorio sono poi trasferite a cura della ASL in base alla capienza che abbiamo nei nostri canili e la convenzione per quello che riguarda il canile sanitario è gestita direttamente dalla ASL e il Comune partecipa soltanto naturalmente come soggetto che poi ne ha in carico la quota finanziaria. Con, eh, delibera della giunta comunale recente alla fine di giugno è stata approvata una nuova eh, procedura di selezione pubblica per l'individuazione delle strutture di ricovero, quindi eh, diciamo, si dichiara eh, in via di decadenza la convenzione firmata con il gestore di Schifanoia e si procede verso una gara con una formazione di una graduatoria aperta in modo da stabilire delle priorità di inserimento mettendo a base economica eh, una base di 3 euro in esclusa per ogni animale al giorno quindi all'incirca quello che è il costo attuale naturalmente con possibilità di ribasso per quello che riguarda l'offerta eh, il bando è stato pubblicato proprio all'inizio del mese di agosto sono arrivate già delle eh, manifestazioni di interesse e quindi si sta procedendo alla selezione dei, eh, dei vari soggetti che, sono, che hanno concorso a questo bando. Per quello che riguarda la regolarità della, del lavoro diciamo, della gestione del canile ci è stato comunicato da parte del comando carabinieri Nass di Perugia a metà di giugno, il verbale di accertamento con contestuale sequestro cautelativo del canile rifugio Dog Paradise, appunto sito a Schifanoia Narni, in quanto si presentavano delle non conformità che riguardavano le aree di sgambamento, la mancanza di obbreggiante su alcuni box e di griglie protettive nei sistemi di scarico e eh, la presenza di gabbie metalliche sono apposte all'interno di un prefabbricato mobile. Abbiamo subito preso rapporti con la USL e il Comune di Narni per capire se dopo quel sequestro cautelativo fossero state messe in atto le mh, conseguenti misure per ripristinare la correttezza diciamo, del funzionamento e la, la USL alla fine di giugno ci ha comunicato che il, le non conformità che erano state rilevate da quell'ispezione dei carabinieri eh, NAS di Perugia erano state interamente rimosse e quindi si poteva... Eh, permettere il dissequestro del canile rifugio infatti successivamente alla metà di luglio il sindaco di Narni ha rilasciato una nuova autorizzazione sanitaria che ha permesso quindi di poter usufruire ulteriormente di quel canile per il periodo naturalmente che sarà molto breve eh, eh, che riguarda l'effettività della eh, gara che abbiamo dicevo, messo in atto e che quindi eh, determinerà questa graduatoria che eh, sarà utilizzata dal Comune di Terni per la collocazione dei cani che non possono trovare posto nei nostri due canili di proprietà. Eh, L'andamento, dicevo, in diminuzione ci fa pensare che possiamo quindi continuare nella politica di risparmio ma anche di benessere animale in quanto... Eh, le graduatorie nazionali ci hanno messo in una posizione invidiabile per questo tipo di valutazione dietro la città di Parma e quindi crediamo che il lavoro che stiamo svolgendo sia un lavoro positivo e che va continuato.